Salve cari amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Santen Chan che vi saluta e che vi ringrazia di seguirlo, quindi grazie, ciao e qua in pratica voglio, devo per forza guardare qua perché altrimenti non, non mi ricordo, non so che video eh, che titolo dare a questo video quindi questo live si chiamerà un altro live e devo ringraziare dancol 83 devo ringraziare dancol 83 perché in una sua diretta finita qual una mezz'ora fa un'ora fa credo due ore fa eh, E lui gentilmente ha fatto nel suo live streaming ha fatto in pratica pubblicità al mio canale e quindi eh, dunkel dunkel 83 dunkel 83 grazie mi sono iscritto al tuo canale e ho azionato la campanella perché fai dei video belli e poi perché hai commentato il mio video quindi se tutte e tutti voi commentaste o faceste vedere né in un live oppure in un video se tutte e tutti voi date pubblicità ai eh, se volete che io parli del vostro canale eh, menzionatemi fate vedere il mio canale nel vostro live commentate i miei video e io commenterò il vostro canale quindi Salve amiche ed amici, inizia un nuovo live semplicemente perché ho del tempo. Poi, fra i commenti eh, ho ricevuto tanti eh, ultimamente. Eh, love, Naruto, Buddha, Cina, Corea, Japan mi dice: Ciao, potresti parlare di buddismo? Eh, E di taoismo, grazie. Ah, e lui non gli ho risposto. Grazie a te, amico. Lo farò. Sì, Men. In un prossimo live, dovrei parlare eh, di buddismo e di taoismo. Quindi, eh, il nostro amico Love Naruto, Love Naruto, Buddha, Cina, Corea, giapa mi chiede parlare poi scusate ha perso un messaggio nello schermo che non so che cos'era eh... no ecco eh, scusate e che il cellulare mi segnalava dei video in youtube fra cui quello che quello che ho appena finito di commentare di eh, eh, d'uncol l'80 83 che lui mi mi menziona e fa guardare il mio il mio canale i miei video ai suoi spettatori più di 400 quindi se voi volete essere eh, come che il vostro canale sia commentato commentate eh, prima voi il mio canale un mio spettatore mi chiede di parlare del buddismo e del taoismo però a quest'ora non ho molto tempo di organizzare dovrei fare un discorso molto ampio a me mi è sempre piaciuto eh, occuparmi di, di letteratura soprattutto della letteratura taoista buddista hindu e quindi eh, come dire fanno 23 gradi molte e molti di voi mi chiedono ma come mai ti vesti di nero vabbè è notte quindi sono quasi le 23 e quindi è l'ora che i dark e io ultimamente se guardate i miei ultimi video io mi sento molto dark comunque questo è molto leggero non è che eh, sarò sarà che io sono freddolosso però è molto leggero è una cosa di cotone non è una canottiera poi 23 gradi non è che uno deve stare a torso nudo ma insomma poi c'è un mio amico che youtuber che si, si filma anche d'inverno a torso nudo non so adesso non, non mi sovviene come si chiama credo ah sì pietro tra Pietro Trevisan si filma sempre a torso nudo. Precipitazioni 10%, umidità 71%, vento 5 km/h. Non so se c'è il 10% di probabilità che piova o se piova al 10%. Quindi proprio questo video live streaming è fatto così per intrattenervi. E per intrattenermi sino all'ora di andare a dormire. Il taoismo contempla l'equilibrio degli opposti il riassorbimento, per quello, considerare che il taoismo è duale è un errore, il taoismo, in realtà, contempla l'idea di una triade perché eh, Ying e Yang si ricongiungono nella grande armonia. Noi erroneamente chiamiamo Tao la rappresentazione del Ying e dello Yang, in realtà eh, per i cinesi, quello è il tai Chi o Tai yi, non è il Tao. Il Tao o Dao è tutto quello che esiste perché non può essere rappresentato. Eh, per loro non esiste il concetto di neutralità. Le cose sono positive o negative o mascoline o femminili, comunque le cose possono essere positive o negative, al di, al di qua o al di là di un concetto di morale. Il bene e il male, non rivestiti secondo un'interpretazione moralistica. Quindi, in realtà, eh, si deve dire che il concetto eh, il concetto. alla base del taoismo è un concetto trinitario, la triade cinese fra uomo terra e cielo e quindi che prima si ha lì manifestato poi si manifesta attraverso la divisione di ying e yang e alla fine si riassorbe in una unità manifesta del tutto perché tutto è frutto di questa grande unione quindi il taoismo eh, non è nient'altro che eh, un concetto un concetto ternario della realtà non binario perché non è manicheo non postula una contrapposizione fra bene e male degli genis love live hey, hey come va degli genis love live eh, poi qua mi sono arrivati eh, Ah, Altra registra puntata offline. Eh, ah, ecco che non so, ah, è arrivato adesso. YouTube ha editato finalmente il video di eh, Dan lolo 83, eh, nel quale lui eh, fa una live adesso si può vedere eh, tutti i, i. tutto il chat. E dal minuto Dal minuto 29:35 Saluti al mio Danklol. E eh. siete Guarda qua, sempre con le dita in vista. Ah. Ecco qua. 29 dal dal minuto 29 è il dal, dal che Vezza il muro è il dal 29 come amico Nato La campanella ecco io l'ho fatto sapere che mi è piaciuto molto, che lui ha considerato il mio canale. E quindi vi invito tutte e tutti voi a guardare questo video questo live scusate tolgo l'effetto eco dei parlanti soprattutto dal minuto 29 che io glielo ho commentato allora degli geni se lo tutto bene grazie ti stavo pensando avevo pensato di iscriverti in questi giorni a ah, grazie degli geni slow live e poi ti ho beccato qua grazie come potrei vedere ho messo il link eh, di un live nel quale fanno vedere il mio canale e quindi dal minuto 29 il nostro amico il nostro amico eh, con 83 parlerà di me e quindi è molto interessante molto bello quello che dice del mio canale e come dire non ve lo perdete io innanzitutto vedo che c'è una cosa da controllare e comunque caro amico degli genis love live puoi sempre comunicarti con me commentando nei miei video soprattutto quelli più vecchi Ok, dopo ci passa, magari domani sera se ti va sponsorizzo te. Grazie, caro amico, e soprattutto quando ti vuoi comunicare con me, guarda quanti più video possibile, dagli like e commentali. Magari lascia dei commentari che sono attinenti al video oppure eh, eh, commenta quello che vuoi sotto i video. Magari guardati i miei primi video. Metti i, i video più vecchi per vedere come ho cominciato perché ho cominciato più di cinque anni fa. Un momento che vengo subito. Qua c'è un delay. C'è un delay che sempre si vede con ritardo quello che si filma. Credo che si dica così, sempre la porta del corridoio da chiudere. Vabbè, sbatte. Sbatte. Fa rumore, bandiera. Ping, ping, ping. E... E quindi come dire qua ricarico la pagina che sto guardando il computer poi un'altra cosa che se vi va potete seguirmi anche in you reporter ah, ciao Blanatz what up Blanatz uh, it's alright I promise you my friend Blanatz from the United States to do the next uh, the next video speaking on English but I have to organize myself a, a little bit because I don't speak English so match allora eh, qua c'è il mio canale di you reporter se vi può interessare degli eh, genis love live ma stavolta faccio con un altro modo non farò più come una volta che scrivo il nome delle pers della persona sul video ma la scriverò in un modo cartaceo Ah, bene complimenti grazie dei Ignis slow però se puoi fare una come ho fatto vedere nel video che ha fatto il nostro amico eh, è una nuova tipologia ah, grazie perché il nostro amico che ha fatto questo video che ti ho fatto vedere prima ha proprio fatto vedere un, uno screenshot eh, in uno screenshot il mio canale e quindi per esempio eh, con, ecco si tratta di lui vedi dunc col 83 e ha fatto questo video dal minuto 29 dal minuto 29 lui fa vedere il mio canale e se vuoi guardarlo adesso non è che devi guardare molto di video perché ne ha parlato per un minuto e poi lo ha fatto in tono ironico cosa che ho apprezzato molto perché io apprezzo le critiche costruttive apprezzo il sarcasmo apprezzo l'ironia eh, apprezzo l'umorismo non apprezzo gli insulti e gli attacchi personali ma eh, come youtuber apprezzo di tutto io per esempio eh, sono pronto a tutto ultimamente se voi guardate i miei ultimi video e eh, sono pronto a tutto eh, infatti eh, pur di passare per un dark è molto tempo che mi filmo eh, fatto dei video filmandomi con un con un gilet grigio, ma ultimamente mi, mi filmo proprio eh, da dark. Eh, cioè così come mi vedete. Allora Blanats, how are you? I'm very well. I'm very fine. I promise you next uh, video to uh, to speak in english but i have to found about what i will speak on english so please uh, blana suggest me a argument an argument si sí, grazie um, parla dei video che ti sono eh, degli geni Love live parla dei video che più ti sono piaciuti del mio canale eh, e poi magari fa vedere le mie liste di riproduzione e tutte cose del genere io cercherò di fare così anche con il tuo canale d'altra parte eh, adesso mettiamo un po di dati perché fra poco ce ne andiamo a nina nanna Mmh -hmm. sto scrivendo scusate le, le caratteristiche eh, del video copiare eh. ecco qua gli cambia un po il titolo e eh purtroppo c'è la tastierina virtuale che non scompare poi vediamo impostazioni avanzate data registrazione oggi italiano persone blog lasciamo così e eh, va bene vediamo se ha modificato e come vedete io carico sempre i miei live in common creative attribution mi sono rimasti solo due spettatori, eh, sono già 23 minuti che filmo era molto tempo che non facevo un video perché vabbè da cinque giorni che non faccio un video perché la, la vita è così ti porta di qua e di là e fate adesso probabilmente mi porterà a dover finire questo video quindi mi raccomando se avete dei suggerimenti su cosa parlare, lasciatelo nei commenti. Io vi saluto. Vi ringrazio di avermi seguito. Eh, tante grazie a tutte e tutti voi. Ma domani, se ti, se ti prometto, a ah, ora devo, devo finire una corsa perché domani va a fare la passeggiata di no, 9 chilometri. Ma domani sera ti prometto che farò volentieri il video. Grazie. Dei Genis Love Live. Arrivederci. Io grazie mille, amico. Tu sei un tesoro per me. Vi ricordo che eh, che trova un amico, trova un tesoro. Chi trova un amico che l'aiuta, trova due tesori. Eh, qua vi do di nuovo il mio eh, profilo, in mio reporter se volete andare a guardare il materiale che ho caricato in report comunque finendo il concetti di prima già ho raggiunto eh, 7700 8 visualizzazioni ecco guardate qua le caratteristiche de, eh, soltanto è scritto vabbè che il reporter sia pochi ascolti ma guardate qua 7.800 visite totali, 29 video caricati, 0 foto caricati, iscritto 8 novembre 2017. Tiene, e questa è la mia classifica. Arrivederci, ciao!